In questo angolino qua Vai E adesso gli mettiamo sopra il mascarpone Allora Unicca di colala Un po' di pastino. sì però ascoltami un attimo Ani mm, mi è venuta voglia mi di fare mi un mi, dolce mi un dolcino il dolce preferito di Vanessa sì. ok però intanto prima del dolce è ho fatto una cosa sì certo che oggi andiamo dai cinesi sì è vero anche stasera andiamo a mangiare dai cinesi perché a noi piace tantissimo vero sì, e tu cosa mangerai stasera panini insomma le cose che Giovanni, sa con l'intonaco ravioli carne. alla carne e le patatine? Sì, o forse anche ah, eh. quelle gialle con il Ok, sei contenta di andare a mangiare al cinese? Ma sì, posso tua? nominare il dolce? Forse mm. ho già capito qual è il metodo, anche alle mie amiche. 3 2, 1 4. Però la calcolare mi... è il piatto preferito di Vanessa, hai ragione. Ho detto che dolce che facciamo oggi è il tirami su. Una cosa. cosa. Tra pochi giorni, cosa succede all'asilo? Dopodomani? Anche questo, mi hanno detto le mie amiche, che domani è la festa dei piccottini. Domani verrà il biscottino a scuola, ma dopodomani cosa facciamo? Andiamo a metterci il vestito del carnevale e andiamo a scuola. Esatto. E sotto andiamo a vedere i vestiti perché quando andiamo a mangiare cioè non andiamo a togliere. E, e oggi non mia amica ha portato il vestito di canevale perché pensava che oggi non andavamo a ballare veramente sì. ha sbagliato la, giorno quello di scheletro ah è di scheletro sì, senti sì. E, tu ti, e tu da che cosa ti vestirai? Anna Anna chi è Anna? L'amica di Frozen La sorella di Frozen sì. Di Elsa sì. E una mia compagna Quella lì che aveva portato con Si è chiamata Zimme Me l'ha fatto anche vedere mm. Ma non tutto un pezzettino Perché è dentro lo zaino Ok Allora Senti un po' Ani. Vanessa, Vanessa Adesso è a scuola Ok E mm. Io le voglio fare uno scherzo ah! Voglio metterle una mosca No guarda tutto. Tu fai vedere quante schifezze ci sono in questo sacchetto cosa li mettiamo? Mio, no, mettiamo nella mosca non voglio esagerare perché non fanno mettiamo... veramente schifo no, mettiamoli qua perché andiamo che è piccolina no, no, no, no ah, che schifo no no mettigli la mosca no. dai quello è troppo schifoso no, pensa no, se no. se lo mette in bocca uno scarabeo dov'è la mosca? è qui dentro ma non li voglio mettere questa no mettiamone la mosca ok li metto no <ride> oh, così, così si strozza se le va giù quell'occhio lì uh -huh. Dai, la mosca, i vermi sono troppo piccoli La mosca è perfetta Guardate un po' che sì, schifo Mi fa schifo solo a prenderla E prendo Quindi l'ho presa Quindi adesso prepariamo il tiramisù Alla mosca Mamma, posso prendere tutto la corrente? Certo che devi mi prendere tutto la puoi, corrente puoi Ti puoi aiuto? Prendere? Allora, prima bisogna prendere La... Bacca, va la, la, la ciotola, la vasca da Io vado sopra a prendere. State qui, che arrivo. Intanto parlate, va bene. Parlate da soli, eh? Mi raccomando, ah, eccomi qui la, la ciotola perché è un po' grande. Sì, adesso... il contenitore, adesso... dai, adesso le uova. Ah, ok. Però prima delle uova, voglio andare a prendere la cosa che non sapete vedere. Le frutte, Dove sei? Bravissima, amore. Eccola, ok, adesso manca il mascarpone, le, le uova e lo zucchero. Oggi andiamo le cinesi, sono così, con i panini, lo zucchero, prima vado a prendere, ah lo zucchero, anche il peso, quello lì, lo zucchero di canna. Benissimo, adesso mancano le uova, il mascarpone e il caffè. Ok, lo vado a prendere, prima Vai. vado a prendere le uova. E poi ripandare. Non farle cadere se no facciamo la frittata. E non facciamo più no. il tiramisu! No. Ma il tiramisu giù! Che schifo! Quando si renderà conto che ci sarà una mosca, le dobbiamo dire che noi, mentre facevamo il tiramisù, avevamo notato questa mosca che volava e ci dava fastidio e che l'avevamo ammazzata. E probabilmente quando l'abbiamo uccisa è finita nel tiramisù senza che noi ce ne siamo accorti. E poi gli diciamo la pezza. Adesso dopo, però, dopo dopo dopo dopo dopo. Ma è tantissimo. Insomma. È ok, andiamo a fare il caffè? Sì. Pucciola. Che c'è, mamma? Eh, che c'è? Sono andata a cuore. <ride> Mettiamo... Eh, devo andare a cuore. Perché la ciotola ha il caffè? Per <ride> <Da> fare colazione. <ride> no. Dai, metti la ciotola qua sotto e schiaccia questo pulsantino. Sotto? Sì. Una volta sola? Sì. So Schiaccialo di più. Tienilo premuto. Ah. Lascialo adesso. E quando te lo dico io lo rischiaccio, ok? Ok. Eh? Ah, guardate... Ciao, le partite nei cattini. Niente Ok, puoi schiacciare se vuoi. Guarda, questo Tieni premuto Aiuto Ok Adesso prendiamola. Ciao! No! Mi aiuto! Ok, allora! Non, non si ferma più andiamo, torniamo ai nostri posti di partenza questo ok il okay. caffè dappertutto amore sei pronta a preparare la crema? devo andare a prendere i biscottini allora amore ti aiuto a fare la crema aspetta solo un secondo prima di aprire questo dobbiamo dividere le uova ascoltami, mi ascolti? Qua mettiamo, ha bruzzato le uova, ha bruzzato, sì, in effetti, io la e qua mettiamo il rosso, il rosso, non mi avevo messo il rosso, ma non è lo stanzone è arancione, arancione, e Dividiamo, il Dividiamo il rosso dal bianco il rosso dal bianco, il bianco, rondo. Wow, oh, ok. Che bello, come quella dai. Dai, mettila dentro. Eh. Ani! no? no? si? Sì. Eh. no? no? lei in ogni video si deve mangiare il contenuto? dai! dai. boh bisogna mescolare dal basso verso l'alto così fino a quando non si raggiunge la consistenza giusta dai, vai! e tu? Sì. dal basso sì. verso l'alto non così eh, sì, sì. se no si rovina la crema sì, sì. cucciola, ci siamo dobbiamo fare in fretta Anastasia tra poco esce Vanessa da scuola ci dobbiamo muovere allora, metti un po' di crema qua dentro sì. dai, ma che tutta un po' non mettere. così, dai di più, non aver paura vai, vai Devi metterla devi riempirlo! Cosa sono questi versi? Vai, amore, dai, iniziamo con i biscottini! Veloce, veloce! Tiralo subito fuori! No, no, no, subito! Se no diventa molle molle! Vai, veloce! mascarpone adesso amore dai oh Ani guardami ricordiamoci la mosca eh. non è che ci dimentichiamo di mettere la mosca la bocca è volata via è volata via potrebbe essere la eh. metti la mosca qua in questo angolino qua vai e adesso gli mettiamo sopra il mascarpone Pensa quando tiriamo fuori che lo schifo. mettiamo il ficorifero. Dopo lo togliamo. È diventato dobbiamo... il ghiaccio, dobbiamo, dobbiamo ricordarci dov'è la mosca. Adesso dobbiamo fare un segnetto in qualche modo, eh. Cosa li mettiamo per ricordarci? No, no, no, io mi ricordo lo stuzzicadente. E Tanto come? poi prima che Vanessa veda il tiramisù lo togliamo, eh? Va bene? Dov'è? È sotto, lo do è qua. Oh. Adesso noi sappiamo che qua. Tu non spostare il contenitore. Alla fine, quando è finito il tiramisù, mettiamo lo stuzzicadente e lo mettiamo in frigo. Va bene? Sì, sì, sì. Amore, ultimo strato, dai! Devi metterlo nel caffè prima. Che è quasi finito il caffè. Che <totiposicata> <tiposicata> <tiposicata> <tiposicata> sei, signorina? Ah, Mi fai sempre gli scherzi. No. Allora, amore adesso adesso facciamo così tu prendi il brava prendi la paletta okay. che io mi sposto io mi sposto gradualmente tu messo cacao cacao ma è l'arivio ok ciao amici ciao amici oggi andiamo a paretti am su è già pronto si so, <ride> sì, allora non so per quale strano motivo la crema era poca solitamente usiamo le stesse gli stessi ingredienti, le stesse quantità, ma oggi è andata così Ma non Fa è niente, che andrà è bene mio. lo stesso Senti, vero che tu non hai invertito questa, questo contenitore, non, non lo hai girato, giusto? Sì Perché altrimenti la mosca va in bocca a qualcun altro Magari a te sì amore ti ricordi come si cacao fa? Dai. Sì lo so. vai di cacao non ci vedo. amore eh. dai mettiamo questi due dritti qua nell'angolino dove ho messo Qui. la mosca dritto e non puoi fare te, Difficile. così a fianco dai così. sì, sì. ok non ti mangia ciglietta papà ho coperto il tavolo ha detto la mamma zia arrabbiata la mamma è sempre arrabbiata perché sporcate dalla non per terra dalla mattina, sì. Allora Anastasia abbiamo messo I due stuzzicadenti Esattamente nel punto in cui c'è la mosca Adesso lo mettiamo Bene. in frigorifero sì. Andiamo a prendere Vanessa e le facciamo Fare questa super Me re Ok sì. ci siamo Dai andiamo a prenderla Vanne. A dopo ma che male? ok Vane. ciao bentornata da scuola tutto sì. bene a scuola? sì eh? avete fatto la verifica di grammatica? sì Com'è andata? bene ce l'hai in cartella? sì poi la guardiamo hai fame amore vuoi far merenda? ok ma lo sai che ti ho fatto il tuo dolce preferito? il tirami sì brava dai puoi togliere anche la mascherina eh Vero che le abbiamo fatto il tiro messo messu, Ani? Sì. Eh, adesso lo vuoi subito un mega pezzone? Sì. Dai, togli il giubbottino e eh, andiamo a fare merenda Ok Piattino E voilà E per Vanessina è pronta la merenda Dai mamma, giupami dai Tieni amore, tieni, fai merenda, guarda che buono, l'ho fatto io oggi con le mie manine Mmm, -hmm. buono Scuola tutto bene? Che? Sì. Eh? È tutto bene Ho fatto le verifiche? ci penso c'era una mosca che svolazzava qua e là e ho tentato di ucciderla ma poi non l'ho più vista no è finita nel tiramisù scusa che schifo mamma uh. hai ragione scommetto che il tiramisù non sarà più il tuo dolce preferito ma è possibile che una mosca finisce nel tiramisù scusa Eh sì. Scherzo perché io vedo che quindi questa mosca è finta. Ah, è finta? Oh, oh, oh, ok, <ride> ma sì, amore. È carnevale tra pochi giorni e io e Anastasia volevamo farci uno scherzo. Ti è piaciuto? No, <ride> dai, su che a carnevale ogni scherzo non vale. No, vale com'era? Saporita Però se ci penso che schifo Mi viene uno schifo totale anche a me Perché tu senti intanto? Perché io da quando ho messo in bocca Un pochino capivo perché Stavo masticando uh. la mosca e non, non proprio no. Mi viene da vomitare solo il pensiero Vabbè dai Facciamo i saluti Abbiamo un sacco di persone nuove Che vogliono essere salutate Adesso andiamo a prendere il nostro Quaderno E oggi salutiamo Nona Maria Grazia, Isabella Lombardi, Alessia, Sofia Di Napoli, Desire, Luita Di Bartolobe, Aurora, Sabrina Assim, Martina, Vincenzo, Anna, Cacciatore, Giorgia, De Maghi Channel, Tiziana, Cortese e Katrin Ciao Ragazzi però nei commenti scrivete mi salutate per favore qui quello che volete Però dovete scrivere anche il vostro nome Perché se voi avete un account dei miei genitori Non sappiamo come vi chiamate Quindi scrivete sotto vostro, nei commenti il vostro nome Ok brava amore Quindi iscrivetevi al canale Attivate la campanella E no, lasciate un like a questo video Ciao!